Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti grumiri con gocce di cioccolato, il tempo di preparazione della ricetta è di 18 minuti circa, gli ingredienti sono farina di tipo 0, zucchero semolato, burro, miele mille fiori, uova, vanillina, sale e gocce di cioccolato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo momentaneamente da parte le gocce di cioccolato che ci serviranno successivamente quando l'impasto sarà quasi pronto. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare 10 secondi a velocità 10. Finiamo lo zucchero sul fondo del boccale, aggiungiamo il burro, Un pizzico di sale, la farina le uova la vanillina e il miele azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5. A questo punto riprendiamo le gocce di cioccolato e versiamo all'interno e facciamo amalgamare per 20 secondi con l'antiorario a velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo in una tasca da pasticcere priva di beccuccio. Dopo aver riempito la, la tasca da pasticcere e rivestito con carta da forno una teglia, stiamo preriscaldando il forno a 200 gradi adesso andremo a formare dei bastoncini. Adesso con i rebbi di una forchetta eh, righiamo i bastoncini E poi li curviamo. Adesso cuociamo in forno preriscaldato a 200 gradi per 10 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia e servirli. biscotti grumiri con gocce di cioccolato grazie e alla prossima ricetta